la testa titubante sulla nuca inchiodata alle dune del cuscino, gli occhi chiusi e la transiberiana che rabbrividisce dalle spalle ai piedi. C'è silenzio e non c'è rumore, esistono per evitarsi, forse è questa la loro fortuna. Mi dà una spinta dal femore in su, butto le gambe repentinamente sul lato sinistro del letto e sento solo arroganti acufemi. Guardo le pareti come se fossi una macchina fotografica senza fuoco. Mi strofino gli occhi senza riflettere, Controllo che la porta sia chiusa e mi siedo nevroticamente alla scrivania. La gamba sinistra piegata sul cuscino e la destra che penzola e si aggancia al piede della sedia. «Cara mamma», inizio a scrivere, alzando il braccio ogni due, tre parole. Costano care le parole, comportano tempo e chi lotta lo sa, sa che un secondo può fare la differenza. È un gioco di tempi, rincorse bruciate, scorciatoie inesorabili a cui porre resistenza. Oggi non c'è più scontro frontale Il nemico è alleato e l'alleato è nemico Questi sono i tempi dei fauti politicanti Dei servi del potere Della difesa di uno stato squon mistificatorio Delle parole che chi ha tempo svende Lascio gli altri a costruire colonne infami mamma Sono abili millantatori Io vado con i partigiani Poso i fogli sulla scrivania Metto i libri nella borsa e inizio a correre Perché niente nella vita aspetta Nemmeno i treni Resisto per la mia libertà, mamma. Studio.